Allora vediamo come si crea un nuovo questionario in quest base Vado sulla cartella i miei questionari Poi clicco su aggiungi questionario Così mi compare la scheda aggiungi nuovo questionario Do un titolo al questionario che intendo creare Per esempio prova 2 Poi vado avanti e inserisco una breve descrizione del questionario Ora metterò pro forma questionario di prova Inserisco delle parole chiave che identifichino il mio questionario Per esempio esercitazione in questo caso scelgo in quale cartella metterlo ma io lascerei i miei questionari per il momento poi un domani se diventerete utenti esperti e eh, avrete tante verifiche di materie diverse magari farete una cartella per ogni materia, per ogni classe eccetera ma per adesso può bastare così quindi andiamo ancora avanti quale tipo di questionario vuoi creare test didattico eccetera eccetera potrei fare un test Psicologico, un sondaggio o un'altra cosa a noi interessa ovviamente questo didattico valutativo eccetera come vuoi pubblicare il questionario? abbiamo due possibilità online o su carta adesso scegliamo online e poi andiamo avanti imposta le opzioni seguenti per personalizzare il tuo questionario visualizza le domande in ordine casuale se io sto facendo una verifica per i ragazzi li porto in laboratorio non voglio che abbiano tutti contemporaneamente la stessa domanda perché comunicano posso scegliere questo visualizza risposte eh, in ordine casuale eh, stessa cosa nel senso se devo poi dare una, un feedback imposta tempo massimo se io voglio che non ci impieghino più di 15 minuti, 20 minuti per rispondere alle domande, imposta un punteggio di superamento, per esempio 70%, chi farà meno del 70% riceverà una segnalazione che non ha superato la prova. Richiedi password, se voglio proteggere il questionario con una password, permetti un solo svolgimento. Se voglio evitare che uno ci riprovi finché non prende la sufficienza, se invece voglio lasciarglielo fare perché è un questionario di autovalutazione quindi più volte lo fanno, meglio è perché intanto imparano le nozioni, ovviamente qui non metto il segno di spunta. Andiamo avanti ancora, dati personali, voglio, vuoi chiedere delle informazioni personali? Chiediamo almeno il nome e cognome, le altre possibilità sono... Solo il nome eh, o solo il cognome, posso anche scegliere, posso mettere email, scuola, classe, società, data di nascita, matricola, campo personale 1, 2, 3 perché questi potrei personalizzarli. Mettiamo nome, cognome, email e classe per esempio, vedete così mette nome, cognome, email e classe in aggiunta. Questi dati sono obbligatori, nessuno mi può mandare il questionario se io eh, ho previsto il questionario con questi campi bianchi, se io ho previsto la, il segno di spunta qui. Se lo tolgo invece io potrei ricevere anche dei questionari anonimi. È chiaro? Vado ancora avanti. Messaggi personalizzati, se voglio aggiungere... Per esempio un messaggio all'inizio, nella pagina del mia, questionario. Per esempio, benvenuto al questionario di prova. Poi potrei mettere anche un messaggio alla fine. Bravo, hai completato il questionario. Così ho aggiunto, vedete, si vede dalla matitina, io ho aggiunto sia l'una sia l'altra delle due possibilità, la frase iniziale e la frase finale. Condivisione, lavoriamo da soli o lavoriamo con altri? Possiamo anche lavorare con altri in teoria, per ora in verità vi dico già che questo sì non è ancora attivo. Prossimamente è tra le funzioni che aggiungeranno... Interessante perché potrebbe permettere di creare insieme ai colleghi dei questionari invece di fare tutto da solo includi questo questionario nell'archivio pubblico di quest base se io voglio pubblicarlo sul web e fare sì che tutti lo possano leggere tengo il segno di spunta, altrimenti lo tolgo e in questo caso non è pubblico il mio questionario andiamo avanti Congratulazioni, hai creato, hai finito le, di impostare, adesso crea. Questionario aggiunto con successo. Ora puoi iniziare ad aggiungere le domande. Infatti fino adesso io ho detto come deve essere il questionario, ma non ho ancora pensato le domande. Le domande le aggiungo cliccando qui su aggiungere le domande e comincio a scegliere il primo tipo. Per esempio la scelta multipla. Potrei anche mettere risposta multipla, vero-falso, vero-falso multiplo, inserimento, testo libero, testo fisso, solo a lettura. Eh, ad esempio se faccio una, una prova un po' come quelle di comprensione del testo degli invalsi, io potrei mettere qua anche il testo fisso da leggere e poi dopo fare le altre domande. Eh, cominciamo con la scelta multipla, vado avanti, mi chiede di inserire prima di tutto il testo della domanda, per esempio invento una domanda a caso, sei soddisfatto del tuo lavoro quest'anno, quando ho finito la mia domanda ovviamente vado avanti. E posso predisporre le possibilità di risposta facendo clic comincio, la risposta 1 potrebbe essere sì, aggiungi risposta no e poi ci mettiamo la risposta 2 non so. vedete che nessuna di queste figura come esatta, perché in teoria io dovrei impostare in un questionario di valutazione anche la risposta esatta, così calcola automaticamente il punteggio, però se sto facendo invece un questionario informativo è chiaro che la risposta esatta non esiste, in questo caso metto un segno di spunta, questa domanda non ha risposta esatta, quindi vanno bene tutte, sì, no o non so, in questo caso, avanti... Scelgo se la risposta è obbligatoria o meno e se va mostrata in ordine casuale. Potrei mettere la risposta obbligatoria e vado avanti. Questa domanda contiene una risorsa aggiuntiva. Io posso andare ad inserire all'interno del mio questionario anche un collegamento oppure un file. Ma per adesso non preoccupatevi più di tanto di questa opzione e cercate invece di capire il resto. Congratulazioni, a questo punto la domanda è stata creata. Si può aggiungere una nuova domanda facendo clic qui. Vediamo come si imposta il vero o falso. Inserisco ancora la domanda. Sei un insegnante per esempio. Avanti, vero o falso, devo scegliere quella che è esatta, ovviamente sarà questa qua. E devo contrassegnarla come esatta mettendo il segno di spunta qui, vedete? Confermo. Vera è esatta, vero esatta, falso non lo è. Vado avanti. La risposta è obbligatoria, avanti, non contiene alcuna risorsa. Voglio assegnare un punteggio? Se è esatta un punto, se è errata meno uno. Cattivissima. Avanti, congratulazioni. Crea. Chiudiamo. Vedete che io adesso ho un questionario con due domande. Posso fare così e vederlo in anteprima? La risposta ovviamente non verrà salvata perché questa è soltanto un'anteprima, così verrà visualizzata la mia domanda vero-falso, o per esempio, se io mi posiziono sull'altra domanda ho l'anteprima dell'altra domanda, quindi io posso avere l'anteprima singola per domande... posso aggiornare se ho bisogno di posso rivedermi le proprietà del questionario se eh, della domanda scusate se ho cambiato idea su qualcosa in questo modo correggere eventuali sviste o errori posso volendo con aggiungi domanda aggiungere un'altra domanda se le due mi accorgo che non mi bastano e così via adesso torniamo all'esercitazione